Nell'ultima seduta della commissione speciale d'inchiesta sull'emergenza idrica abbiamo udito per la prima volta la voce dei presidenti delle sei società di gestione dell'acqua in Abruzzo. Tutti e sei i presidenti hanno lamentato, purtroppo, delle enormi difficoltà di collaborazione e di comunicazione con Ersi. Questa è evidentemente una criticità che va sanata. Eh, inoltre abbiamo approfondito con la presidente della Ruzzoreti la situazione eh, di questa società di gestione e ehm, soprattutto le peggiori criticità. La peggiore criticità è sicuramente quella relativa al costo del personale. La Presidente ci ha assicurato che comunque lo stato economico finanziario della società sta migliorando anche grazie a un piano di internalizzazione di tutti quei contratti che oggi sono interinali e che quindi gravano sulle casse della Reti in maniera molto pesante. Ehm, la Presidente della Ruzzo ha tenuto anche a smentire le dichiarazioni del Presidente dell'Arsi Merolli che nella seduta precedente aveva dichiarato che nessuna delle sei società di gestione aveva un ingegnere idraulico al proprio interno, questo è stato smentito dalla Presidente della Ruzzo Reti. Nella prossima seduta, che si terrà mercoledì prossimo, audiremo e approfondiremo dunque eh, le situazioni della GSA e di CAM.